Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Eh, visto che in casa siamo tutti bloccati per la quarantena e non possiamo uscire, abbiamo deciso di lanciarci nella nostra prima spesa online utilizzando il servizio di Amazon Fresh. Il servizio è facile, è intuitivo, è facile comprare la roba e ed è anche bello poter comprare e aspettare il fattorino che vieni a casa. Ti mandano un messaggio quando la spesa è partita e um, cliccando sul messaggio puoi vedere tutto il tragitto del furgoncino da quando parte fino a quando arriva a casa tua. Ci sono delle fasce orarie in cui eh, impostare la consegna: se sei fortunato lo fai la mattina presto, poi hai tutto il giorno, eh, se no vai al giorno dopo. Comunque, sempre nelle fasce orarie e soprattutto se la consegna è. È lontana e se ti dimentichi di ordinare qualcosa la puoi aggiungere all'ordine ti verrà aggiunta e scalata ovviamente dalla carta di credito che usi adesso apriamo i pacchetti e vediamo quello che c'è, si sì, c'è qualcosa anche per te adesso vediamo un attimino quindi noi abbiamo, ti poso qua un secondo basta che non fai danni eh. Noi abbiamo comprato diverse cose, il fattorino è arrivato bello tranquillo, ce le lasciate lì, ce la portate fino alla porta di casa, questo del bustone, e noi abbiamo aperto queste buste e adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo ordinato. Prima di tutto sistemiamo l'orso, per cui abbiamo ordinato dei cioccolatini e del cioccolato al pistacchio, che però questo qua non vedrai perché lo metto via io. È inutile che mi guardi così ti bastano questi qua poi giustamente abbiamo ordinato le uova bello perché Amazon Fresh te le manda imballate oltre all'imballo originale e così tecnicamente non si rompono noi possiamo facciare un bimbi queste sono le nostre uova tutte con imballo. Questo via abbiamo ordinato anche della roba fresca tipo il kefir della Food Rider, buono. Il formaggio 30 mesi di parmareggio, che è buonissimo, e anche il burro. Le banane, dell'indigma belga, tutto è arrivato molto, molto fresco, è proprio, proprio freddo. Quindi, anche, anche se i pacchi sono un po' mischiati cioè il, il, il freddo è mescolato con, ad esempio, l'aceto di vino. Non, è veramente freddo, quindi non, non si corrono rischi. E le arance, ho fatto con le arance che giustamente la vitamina C fa benissimo. Questo mettiamo qua. Poi c'è la roba fresca, come dicevamo: i cetrioli, il radicchio, non fare quella faccia lì, Perfetto, mettiamo qua, così ti vedo lo zenzero fresco, ci sono diversi articoli, ovviamente bisogna riuscire a trovare quello che ci interessa i peperoni, è tutta roba molto bella in realtà e le mele Ecco, questa è la nostra spesa di, di oggi su Amazon Fresh noi dobbiamo dire che ci siamo trovati molto bene col servizio e la roba è arrivata bella fredda, tutta sistemata, non c'era niente di rotto, non si sono dimenticati niente. Eh, per cui siamo contenti di averlo fatto, insomma. Sul, sul sito c'è anche la possibilità, cioè ti danno loro la possibilità di eh, indicare delle, delle scelte diverse nel caso che ne so, non c'è l'indivia o non c'è il kefir, oppure puoi evitare di eh, non, chiedere, non chiedere niente e non te lo portano. E questa è la nostra spesa, eh, tutta tranne questo cioccolato qua, il pistacchio che me lo mangio io e lui non lo avrà mai. Noi <ride> vi aspettiamo il prossimo video e io mi corso e la Food Rider che sto registrando. Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima volta. Ciao!